San Martino canavese è un tranquillo paese arroccato in posizione collinare, a una decina di minuti d'auto da Ivrea. Poco più di 800 abitanti, fra cui però non mancano i giovani e i giovanissimi. C'è una bella panetteria dove è possibile comprare i torcetti prodotti con l'originale ricetta locale. L'attività prevalente è agricola, in parte dedicata alla produzione di legname e in parte alla coltivazione della vite con cui si produce il tipico rosso canavesano. La mamma di comune che intervistiamo oggi per la nostra rubrica il venerdì del sindaco e Silvana Rizzato, lei è sindaco di eh, San Martino Canavese da ben otto anni, ci dia una fotografia di San Martino Canavese delle sue bellezze. Allora, San Martino Canavese, io sono arrivata qui eh, 30 anni fa perché non sono di San Martino, ma me ne sono innamorata subito ovviamente, perché San Martino eh, è un paese dove eh, a viverci dà un senso di pace, di tranquillità eh, per le sue bellezze, per la sua gente mh, gioviale, cordiale e di conseguenza ci si sta bene, ci sta bene. Con il corpo e con la mente. <ride> qui sulla piazza principale eh, di San Martino si raccolgono i principali monumenti. Ci sono due chiese, c'è una torre e a poco distanza avete anche un castello. Ci racconta un po' di questi eh, punti di forza? Allora, la nostra chiesa Santa di Santa Marta, la confraternita di Santa Marta, che vediamo qui... Eh... Eh, diciamo che la più antica, ecco. E di conseguenza hm, ha avuto eh, la, la, sua, hm, diciamo, la sua vita è, è nata eh, nel 1100, di conseguenza eh, poi a Steppe è riuscita eh, ad essere quello che è negli anni, eh, con tante vicissitudini, all'epoca hm, le costruzioni andavano avanti anche per 50-60 anni e poi successivamente nel 1600 è nata l'esigenza di avere una chiesa più grande perché la popolazione era molto molto numerosa e di conseguenza poi è, è, insomma, è partita questa, la costruzione della chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Costanza, ecco cosiddetta. E, insomma abbiamo anche la nostra torre che anche lei... Quando è nata, è nata in, eh, non era di quest'altezza, eh, successivamente poi è arrivata al livello che, che, che abbiamo ora ed è stata ristrutturata nel 2010, anche lei, e di conseguenza insomma, diciamo che a eh, un punto di veduta, anche al di sopra, molto molto importante. San Martino, comune di pace e tranquillità, ma i piccoli comuni hanno sempre i loro guai. Quali sono quelli che lei deve affrontare? Ma diciamo devo affrontare quotidianamente tutte le problematiche che nascono, eh, anche perché noi siamo un comune con eh, due dipendenti, eh, che, eh, a tempo pieno e in più un tecnico che viene due volte alla settimana. Di conseguenza, Tutte le cose così, eh, di, di ordine anche pubblico, di, di, di situazioni familiari, eh, le strade, insomma devo, di, in persona devo, devo occuparmene, ecco, poi per carità la mia giunta, eh, i miei consiglieri eh, eh, mi aiutano, però diciamo che devo essere quel perno che eh, eh, predispone tutte le cose che ci sono da fare. Quanta passione ci vuole per fare il sindaco? Ce ne vuole tanta, ce ne vuole tanta perché un sindaco eh, la prima cosa che fa quando si sveglia al mattino pensa alle cose che deve fare, la prima cosa che fa quando va nel letto alla sera è pensa al domani, domani mattina, oppure si sveglia di no, mi sveglio di notte, mi viene in mente qualcosa, vado in cucina e scrivo. Ecco, per non dimenticarmi le cose che devo fare, e però è la passione. La passione ci vuole perché ci si mette passione e amore. L'amore è la cosa che porta avanti tutto. Ecco, quindi questo per me è fondamentale, amare il mio paese e cercare di fare le cose al meglio. Poi è chiaro che tutto non si può, tutti non potranno mai essere contenti, però l'importante è essere sereni. E di capire che tu stai facendo tutto quello che puoi. Ecco, questo è fondamentale.